Cari appassionati di design del Tiguglio Design District, benvenuti! Qui è Tommaso di Nautic Experience che vi parla. Oggi intervistiamo Carlos Vidal. Ciao Carlos, benvenuto. Ciao Tommaso, grazie mille eh, Nautic Experience e anche Tiguglio Design District per l'invito. Sempre un piacere parlare di design, soprattutto. Ok, partiamo. Prima domanda. Quali sono le tue prime esperienze del settore del design? Allora, la mia prima esperienza, è, ovviamente quando ero all'università, poi ho fatto un tirocinio in uno studio di design eh, di yacht a Barcellona per circa un anno in cui ho cominciato a vedere progetti sia piccoli che grossi, ma soprattutto ho cominciato con un progetto anche impegnativo che era una barca bella di 77 piedi in cui dovevamo fare tutto lo sviluppo dell'interno, tutti i mobili, tutti i pezzi in 3D per poi fare... CNC, no, tagliare tutto, fare tutti i pezzi e, e lì ho colpito con la realtà di quello che è un progetto intero, no? tanti pezzi che si muovono e tutte le cose che uno deve avere in considerazione a livello industriale e produttivo. Andiamo con la seconda domanda, quanto è importante il design nel settore nautico oggi come oggi? Allora, il design ovviamente fai la domanda a un designer, quindi la risposta beh, sarà... Quella che devo dare, che il design è tutto eh, nella nautica. Il design fa la differenza tra un prodotto di qualità e un prodotto no, di non tanta qualità. Eh, fa tanta differenza eh, il vedere che sia stato considerato tutto, sia stato considerato chi deve usare il prodotto, come lo deve usare, come si deve sentire quando sta utilizzando questo prodotto. Poi c'è una cosa che col design, soprattutto quando si parla di stile che non si può misurare, è una cosa che colpisce l'emozione, quindi la differenza che fa avere la sensibilità per creare un oggetto che quando uno lo vede viene colpito, fa la differenza proprio all'ora di scegliere un prodotto o l'altro. Ma ora parliamo di questa meraviglia, lo ZAR Imagine 130, qual è stato il concept dietro al progetto? Allora, il concetto di questo gomone era quello di combinare quelle, di, le, le vanta, i vantaggi di uno yacht di 40-45 piedi, che sono gli ampi spazi del layout, eh, la comodità, quello che trovi su un grande yacht con la sicurezza, la sportività e la stabilità di un gomone. Quindi noi per quello ci siamo allargati il massimo possibile per creare tutto questo spazio in cui ci possiamo muovere comodamente fare la sensazione che hai quando sei su uno yacht, ma poi quando ti devi spostare, devi navigare, sentire un po' l'adrenalina del gomone, ce l'hai anche quello, quindi questo ha marcato molto lo stile, perché non è stato concepito come uno yacht, con un tubolare attaccato, ma dall'inizio è stato concepito tutto come uno, e il tubolare si deve fondere, con, la, con, con lo yacht e quindi per quello abbiamo usato delle superfici molto organiche molto morbide che sembra proprio che si sta fondendo uno con l'altro quindi questa è l'idea principale immagino ci saranno state delle difficoltà in questo progetto eh, sì, parecchie difficoltà ovviamente quando vuoi creare tutti questi spazi che trovi su uno yacht e vuoi dare la sensazione di sportività è difficile contenere le proporzioni eh, fare la barca proporzionata, con tanto spazio, ma essendo anche bassa, perché sennò no diventa molto cozza, vuole evitare una situazione, quella di sportività, quindi fare entrare gli spazi in cabina dentro, cabina di, di prua, cabina posteriore, eh, non è stato facile. Poi abbiamo questa sfida di creare un hardtop velo ampio eh, come quello che abbiamo creato, che alla fine abbiamo creato in un pezzo unico in carbonio che è stata una sfida, una sfida tecnica eh, molto, molto interessante ma ovviamente difficile ma penso che ci siamo riusciti e questo alla fine vederlo montato e, e che piace così tanto è una soddisfazione pazzesca E qual è il miglior elemento di design? E questa è una domanda difficile <ride> scegliere uno non, non, è difficile, molto difficile scegliere uno ma ti posso dire almeno quelli che per me eh, hanno colpito di più e mi sono piaciuti di più all'ora di disegnarli, che sarebbero le, le superfici che abbracciano il tubolare perché è molto difficile fare delle superfici organiche pulite che funzionino bene e poi dare tensione anche con, con gli spigoli a queste superfici e mi piace tantissimo, tantissimo come è venuta la prua che è molto imponente che si combina con queste superfici eh, organiche e poi quello che abbiamo già menzionato che è top. Io ho cominciato a sparare un po' delle idee un po' pazze, ho provato a vedere se me le accettavano, io quello che sparavo me le dicevano di sì, piacevano tanto, io non ci credevo e alla fine abbiamo fatto questo artop che è un'idea un po' pazza ma ce la siamo fatta. Concludiamo con la nostra solita domanda, anzi più una provocazione. Che cos'è il design per te e verso che futuro sta andando? Allora, per me il design è tutto, la mia vita. Ma soprattutto ci parlano, nel mio caso, di due cose. Una è soluzionare i problemi esistenti, quindi come possiamo migliorare la barca, come possiamo fare l'esperienza migliore per l'utente, e poi c'è la parte stilistica, che è quella che colpisce, come ho detto prima, è quella che ti fa sentire delle emozioni che non si possono spiegare. Io posso capire quando c'è una persona che, non lo, che mi dice non mi piace questo disegno, lo capisco, ho un'esperienza diversa, ho una sensibilità, una percezione diversa. E per quello è bello, perché è sempre una sfida di creare qualcosa che piace sempre a più gente possibile che è quello che si cerca e che crea un'emozione che quando sale sull'oggetto che tu hai disegnato sta bene, le fa un'esperienza che lui se la gode questa esperienza. È come quando compri una macchina, ad esempio la mia esperienza, ho comprato la macchina che ho voluto sempre, e per mesi quando parcheggiavo la mia macchina camminavo verso dietro guardando la mia macchina perché non credevo di avere questa macchina e guardavo le linee, guardavo, e quella sensazione, quell'emozione che creava a me vedere quel design di quella macchina è quello che io provo a fare con le barche. No? Voglio che Quello che compra una barca che ho disegnato io, quando la ormeggia e sta andando via, si gira indietro la guarda e dice, ma che bella, come mai sono riuscito a avere questa macchina? E quella sensazione è una soddisfazione pazzesca per me, che se riesco a fare quello, per me il lavoro è fatto. Abbiamo finito, grazie Carlos per questa intervista. Grazie a voi, alla Nautica Experience e a Tivulio Design District per avermi coinvolto in questa intervista, che è sempre un piacere parlare di design.